Buongiorno a tutti, qui è Arduino Schenato da Yardforex.com e come ormai di consueto in questo video voglio andare a vedere con voi che cosa ci si potrebbe aspettare dal cambio Forex-Euro-Dollaro questa settimana. Come avete visto, la settimana scorsa è stato preso e toccato il livello 1,2230-1,2240 che eh, prendendo l'ultimo video, quello di sabato scorso, eh, avevo diciamo, dichiarato... Mh, diciamo apertamente questo tipo di obiettivo dell'euro eh, sul dollaro americano eh, per tutte le cose che avevamo visto prima oggi a livello tecnico soprattutto voglio vedere con voi quelle che saranno diciamo, eh, diciamo le opportunità o comunque cosa si può aspettarci in base ai movimenti che farà il prezzo eh, da, da, questo, da questo cambio come vedete sotto eh, mh, se non siete mai iscritti non mi siete mai iscritti al canale ecco potete iscrivervi al canale Potete lasciare un mi piace alla fine del video se questo video vi è piaciuto e attivare la campanellina così da ricevere sempre le notifiche per quando siamo live. Eh, a questo punto vado a schermo intero, Allora prendiamo lo schermo intero, eccoci qui e eh, vediamo proprio l'euro dollaro come, eh, come è impostato, che cosa ha fatto questa settimana. E come notiamo eh, abbiamo un grafico weekly, quindi con barre settimanali alla mia sinistra, settimanale, e un grafico giornaliero, quindi a barre giornaliere, ogni barra è una giornata, proprio alla mia destra. E qui notiamo, eh, eravamo settimana scorsa, ci eravamo lasciati così, io ero long con svariate posizioni, tra l'altro poi lunedì ho anche incrementato un'ulteriore posizione, per poi, diciamo, chiudere... La posizione con ecco, la posizione andava chiusa insomma eh, qui eh, tra l'1 e 22 diciamo e l'1 40 questa era la zona diciamo eh, di chiusura trade eh, e infatti almeno al momento questa è stata la zona che tecnicamente ci aspettavamo eh, reagis reagisse reagisse eh, l'euro dollaro mh, short e così è stato al momento perché comunque dico al momento c'è ancora una struttura bullish, eh, una struttura tecnicamente che mh, si è fermata, ma che potrebbe ancora eh, portare il mercato dell'euro-dollaro a salire. Però vediamo un po' che cosa può succedere. Come potete notare, in questo caso preciso, eh, anche dal daily si nota, e quindi nel brevissimo, c'è stato una, un tentativo eh, giovedì con questa giornata bullish dopo il, eh, il diciamo, il mercato eh, che era andato fino ai 22,40, quindi era riuscito a rompere i massimi, poi c'è stata questa volatilità ribassista, non è mai stata rotta al ribasso, mentre c'è stata una bella barra verde fino a 1,2220 all'incirca e venerdì si è formata questa ulteriore eh, barra di volatilità che va ancora a cancellare diciamo, i guadagni dell'euro nei confronti del dollaro degli ultimi giorni. Questo ovviamente si può identificare come una situazione di indebolimento, almeno di breve, dell'euro-dollaro. Mm, tra l'altro comunque un movimento molto ampio, se andiamo a prendere massimo e minimo, e questo, questo tipo di dinamica eh, è una dinamica che in effetti può portare a un ritracciamento, quindi quello che mi aspetto questa settimana potrebbe essere che cosa? Eh, potrebbe essere molto eh, sensibile alle rotture di massimi e minimi, soprattutto dei minimi perché dopo questo eh, tentativo al rialzo per ben due volte fallito eh, e per dove è arrivato quindi l'area 1,21,70, che come si può notare era è, è l'area precedente di offerta, nonché era già stata l'area di offerta. Se prendo il daily, guardate, e mi metto così, si può notare come questa era già stata, vedete, una zona di offerta. E eh, quindi in questo caso, eccolo qui, Abbiamo un ribasso nei prezzi e dove lui si è fermato in chiusura, quindi non ha chiuso sotto, è proprio qui. Quindi al momento non ha chiuso al di sotto di questa zona. Ecco Questo diciamo che mh, si può identificare come eh, sicuramente una situazione eh, di indebolimento nel breve, ma solo e solo se eh, dovessimo ritornare al di sotto dei minimi, quindi diciamo l'asta di prezzo nei prossimi giorni dell'euro-dollaro dovesse riuscire a battere eh, sotto questi livelli probabilmente il mercato sarebbe anche più mh, diciamo eh, predisposto a eh, vendere più basso e quindi eh, far scendere maggiormente l'euro nei confronti del dollaro e questo me lo aspetto, me lo aspetto se ci, solo, solo se ci dovesse essere una rottura dei minimi che dove può portare? Ecco, i primi obiettivi sono praticamente la zona che ho segnato qui, e prendo anche zona 1,21 e 20,50. Diciamo che tutta quest'area qua è area da attenzionare perché potrebbero arrivare in effetti dei ritorni long. Quindi nel caso in cui ci sia la rottura di questo minimo e quindi praticamente, guardate se vado a prendere qui, qui è la rottura del minimo 21,22, Qui la rottura del minimo 21,56, 21,22 diventa qui. Quindi se ci dovesse essere la rottura degli ultimi giorni, si andrebbe facilmente sui minimi settimanali che potrebbero anche essere sporcati eh, per arrivare anche a farsi il numero tondo 1,21. Poi qua si vede. Se l'1,21 non dovesse essere tenuto, molto probabilmente andremo a 20,50. Poi vi spiego anche un po' che cosa penso di questo. Ma si potrebbe anche vedere inizialmente, invece di subito una rottura al ribasso, si potrebbe anche vedere un mercato che tiene, bene o male, e che magari va a farsi un nuovo massimo, ma non riesce a tenerlo. Eh, cioè, vedere per esempio una situazione del genere. Ecco qua. E rimaniamo su questa zona. Cioè, di base potrebbe essere che, un po' come era successo qui, ecco qua, non rompe subito, eh, aumenta la vola, ma non riesce e rimane giù. No? Diciamo che questa è una cosa abbastanza possibile anche questa. Questa per me sarebbe una situazione più, eh, poi nella settimana successiva, da investire short sull'euro-dollaro. Al momento, sinceramente, la rottura che può avvenire qui Essendo molto, eh, l'euro potrebbe essere molto sensibile a delle zone molto vicine ai prezzi attuali, non andrò assolutamente a vendere l'euro e non andrò nemmeno a comprare nel momento in cui ci dovesse essere uno sforamento al rialzo, ma resterò a guardare. Quindi, eh, per concludere, ma per farvi capire, che ovviamente deve essere tutto abbastanza pianificata la cosa, eh, mi potrei aspettare uno alla rottura del minimo, dei movimenti verso il basso, che però allora potrebbero essere delle occasioni d'acquisto successive, nel caso in cui su delle zone che vi ho appena segnato, quindi da, uno, da qui, da 1,21 e eh, 20, 1,21 e 50, ci possono essere dei, ehm, dei chiari input dai prezzi, quindi dovesse crearci insomma un, un tipo di dinamica long, il mercato a quel punto allora si potrebbe pensare di Ehm, riprovare a ancora comprare euro e andare a ricercare magari delle zone più alte Nel caso in cui invece ci dovesse essere una tenuta e magari anche uno sforamento dei massimi non sarei compratore ancora ma eh, valuterei se questa rottura dei massimi sarà poi reale cioè eh, inizierà a continuare con delle chiusure forti con una, una, una dinamica di prezzo che magari mi può indicare anche la fuoriuscita da questi massimi oppure sarà una falsa rottura eh, la falsa rottura se dovesse arrivare ripeto, prendiamo per esempio questo tipo di dinamica, no? che potrebbe essere eh, così come, come tipo di dinamica quindi se, se va a sforare potrebbe allora portare un movimento un po' più ampio e poi dopo vedere quindi per questa settimana almeno per quanto riguarda l'euro almeno i primi giorni della settimana probabilmente sarò un po' più eh, osservatore di quello che avverrà non nego che ho già qualcosa a mercato eh, basato su dollaro e che ho condiviso con eh, gli abbonati alla nostra mentorship platinum del sito IR Forex ma che sull'euro invece vorrei un attimo attendere e capire che cosa avviene proprio nei prossimi giorni, proprio perché ci sono queste dinamiche che si possono, che si possono creare. Ecco in questo caso direi che mh, e ritorno Ecco qua, fammi vedere. Eh, in questo caso direi che mh, ci sono quindi i presupposti da quello che vi ho appena detto, eh, non solo di capire un attimo come andrò a guardare questa scena dell'euro, poi ovviamente nell'evoluzione della settimana eh, si potrebbe anche identificare qualche cosa da fare, eh, non è detto che però al momento è questa, però ecco, quello che voglio lasciarvi è anche un po' una trasmissione di un messaggio, cioè pianifichiamoci il mercato che vogliamo andare a osservare per poi investire dei soldi e cerchiamo di capire come potrebbe comportarsi il prezzo, magari con alcune varianti, perché ovviamente non possiamo avere la sfera di cristallo e sapere che cosa per forza farà l'euro, a meno che non ci siano delle strutture molto chiare come settimana scorsa, dove avevo delle posizioni long, dove vi ho appunto fatto vedere quel video, e dove c'erano tutti i presupposti per fare ehm, per fare per certo per avere un certo tipo di target che è arrivato. Questa settimana, quindi, vedete, anche questo può essere diciamo, un insegnamento, chiamiamolo così, una trasmissione di un messaggio, di un'esperienza, e la mia esperienza mi dice, bene, adesso valutiamo che cosa, che cosa ci diranno i mercati, cosa ci dirà l'euro. In realtà, <coughs> tutta questa situazione è ben correlata eh, con... Eh, le valute principali col dollaro, con, con l'oro, le materie prime. Quindi bene o male, ripeto, mi potrei aspettare un ribasso eh, dall'euro-dollaro eh, fino ai livelli che vi ho detto, però a questo punto potrei valutare appunto, eh, si potrà valutare appunto le varie situazioni che vi, ho, che vi ho spiegato. E appunto per questo il mio messaggio è, oltre al fatto di quando investite su un mercato cercare di... Eh, di capirlo, come vi sto facendo vedere io, quindi cercare di darsi un po' di view di quello che può avvenire, pianificatelo, cioè pianificate i trade, pianificate la view che avete in quel mercato al di là, se poi dopo andrete o meno a fare proprio delle operazioni a mercato, ma pianificatemi un attimo i movimenti che possono avvenire, poi magari ne avvengono degli altri, cercate di capirli, questo è un po', non buttatevi solo perché magari un indicatore o un qualsiasi cosa vi dice compra o vi dice vende, pianificate, poi, eh, se ci saranno i presupposti, si può investire su quel mercato in modo consapevole e eh, anche, diciamo, probabilmente più profittevole. Bene, io direi che per oggi ho detto tutto. Eh, credo che, se volete lasciare dei commenti sotto al video, credo che siano assolutamente ben accetti, magari eh, si può parlare lì. Sapete che c'è anche il gruppo Facebook eh, Price Action Trading by Airforex dove potete scrivere un po' le vostre view. Quindi insomma, vi aspettiamo anche là, oltre che il canale Telegram Price Action Trading Buyer Forex. E Basta, se siete dei Platinum ci vediamo nel Platinum, altrimenti ci vediamo qui sul canale. E a questo punto io vi lascio, e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.